A tutti sono candida e benvenuti sul mio canale il video di oggi è il primo dopo la pausa estiva e spero che le vostre vacanze siano state piacevoli come le mie e dove ho approfittato veramente per riposarmi e per, e per godermi un po', un po il mare a pieno quest'anno vacanze che tra l'altro sono state molto lunghe per me come non mi succedeva veramente penso da quando, da quando sono bambina Ehm, comunque ormai sono finite e abbiamo ripreso la nostra vita di tutti i giorni e, e quindi sono pronta e carichissima per cominciare questo diciamo nuovo anno creativo insieme a voi ehm, il video di oggi sarà un video relativamente breve perché non volevo iniziare con qualcosa di molto complicato anche perché non ho proprio avuto il tempo materiale per preparare niente di, mh, di troppo elaborato infatti sono tornata dalle vacanze quindi ho utilizzato per fare quello che adesso vi farò vedere solo ed esclusivamente quello che avevo, che avevo in casa quindi ho utilizzato ritagli dei vari miei kit digitali eh, che avevo e tra l'altro in, in questo video nello specifico non vi metterò un, un link ad un, ad un pacchetto digitale eh, particolare ma vi lascio in descrizione il, il link a al mio negozio dove trovate i miei pacchetti digitali perché ho usato veramente di tutto un po' per, per fare quello che adesso vi farò vedere praticamente ho eh, creato del materiale che mi servirà per realizzare un John journal John journal che era già da un po' che avevo intenzione di, di fare ma non avevo mai avuto il tempo e quindi ho cominciato con il fare eh, un po' di materiale da attaccare poi sulle pagine eh, e adesso ve lo mostro dopodiché faremo insieme una tasca che mi sembra carina, che potete utilizzare sia per i John Journal sia che chiaramente per gli album scrapbooking, come meglio preferite. E allora vi faccio vedere nello specifico un, pochino, eh, un po' di cose che ho fatto. Allora come vi ho detto ho utilizzato, eh, ho utilizzato eh, vari pacchetti digitali quindi, quindi non, non, adesso non sto a farvi vedere eh, tutti i pacchetti perché tanto insomma, li ho fatti vedere in altri video non vi voglio, non vi voglio far perdere tempo però se voi andate nel link eh, del, del negozio li troverete tutti e vedrete i eh, pacchetti con i disegni che vedrete adesso sulle varie, sulle varie tasche qua nello specifico non ho fatto nient'altro che realizzare una busta con eh, della carta bianca vedete che poi ho... ho ho passato con il Distress, con il distress e eh, vintage photo e, e poi ho utilizzato un foglio del mio pacchetto con i fiori sulla tonalità del blu per decorarlo ho aggiunto semplicemente poi dei punti luce questi strass che ho utilizzato dappertutto per rendere un po' coerente tutti gli abbellimenti visti, visto che andranno sullo stesso junk poi ho fatto delle vedete, delle cartellette dove anche qui trovate sempre particolari dei miei, dei miei kit digitali qui ci sono i fiori e altre altre cosine che ho ritagliato diciamo che sono tutti nello stesso formato ma con caratteristiche diverse questo è un centrino però di carta che trovate nel mio kit pizzi, centrini e pizzi pregiati faccio vedere tutti questi che sono simili. Anche qua ho utilizzato gli stessi strass. Vedete questo è molto semplice, qui ho attaccato della semplice carta a righe per poter scrivere. Queste sono fanno parte del kit di etichette con, con delle frasi positive che trovate sempre nel negozio che ho usato qua e là per, per decorare un po', un po' di particolari. Questi sono i fiori, che si possono ritagliare e incollare, l'ho fatto già vedere in altri video in vari modi, anzi nel, nel, nel lavoro di oggi vi farò vedere come, come realizzarli, perché ho deciso di, di inserirne un paio. Allora, questo è praticamente una bustina, vi faccio vedere la bustina di partenza, che era una semplice bustina di questo tipo, così, trasformato in questo modo. Qui ho inserito un fermacampione con questi due particolari per chiudere, qua vedete ho attaccato una delle mie etichette, idem questa è un'etichetta, mentre per la parte superiore, per questo dischetto semplice, ho utilizzato semplicemente uno, uno stencil e, una, e il Distress Vintage Photo e questo è un altro particolare di un mio kit digitale che mi piaceva come tonalità di verde anche questa base questa base verde di velluto che rimane tinta unita ma molto bella fa parte del kit pizzi e centrini pregiati i soliti strass che richiamano gli altri lavori poi allora nello specifico vi faccio vedere ho utilizzato due tasche che verranno poi eh, vi faccio vedere adesso io le ho non le ho ancora attaccate però immaginate questa la pagina andranno attaccate in questo modo in modo che poi all'interno possiamo andare ad inserire quello che più ci piace allora queste queste due paginette cioè queste due tasche che ho realizzato sono speculari ma sono fatte nello stesso modo le ho, eh, sono semplicissime da fare, eh, infatti non è di questo che farò il video perché le potete veramente realizzare in un batter d'occhio, praticamente sono, vi faccio vedere così avete un riferimento, questo è un kit eh, di queste pagine di libro decorate, in questo nello specifico quello con vari, vari tipi di uccellini, che io cosa ho fatto? Ho ritagliato semplicemente, dopodiché ho piegato... Una, un angolo in questo modo e non l'ho ritagliato ma l'ho proprio incollato in modo da dare un pochino più di spessore alla parte in cui andrò a inserire quello che mi interessa sul Gian Journal e poi l'ho semplicemente decorata vedete qui ho utilizzato del, del nastro di tela, le mie solite etichettine anche qua sotto questa è decorata in questo modo e invece questo ho messo del pizzo, una etichetta del kit che ho spessorato con del cartoncino in modo da permettermi di mettere sotto il pizzo in modo che rimanesse a livello. Questo è del gros rosso, sempre recuperi che come me ne avrete tantissimi. E poi qui per abbellire vedete ho utilizzato questi angoli che mi avete visto utilizzare diverse volte sia per fermare le buste che come angoli negli album che trovo molto versatili e all'interno non ho fatto nient'altro che tagliare tre pezzettini di gro e carta per realizzare questo motivo così un po' così, un po', un po particolare, un po' carino per, per decorare ulteriormente la tasca e poi ho fatto ancora questa tasca che è quella di cui adesso vi farò vedere la realizzazione vedete che è fatta in questo modo con delle pagine di libro questa è di nuovo una mia, è un'etichetta del mio kit in cui ho pinzato semplicemente del nastro qui di tela e poi l'ho decorata con pizzi, carta timbrata, queste sono delle farfalline di legno e ancora con delle scritte del, del kit, delle etichette, sempre con, il solito, eh, con i soliti strass di riferimento che accomunano tutte, eh, tutti gli abbellimenti. Ora vi ho fatto vedere un po' quello che ho cominciato a preparare per questo junk journal che ho intenzione di fare e vi faccio vedere velocemente come ho realizzato questa tasca che mi sembra una cosa carina e a seconda poi della carta con cui la realizzate va benissimo sia per un junk che per, che per, che per un album, che per abbellire un abidori, quello che vi viene in mente. Per realizzare la mia tasca partiamo da due semplici pagine di libro. Andiamo a fare un piego in questo modo, semplicemente teniamo di riferimento la nostra parte liscia del, del libro e ora... facciamo lo stesso così dall'altro lato in modo da trovarci semplicemente in questa situazione. Fatto ciò andiamo ad incollare, a sovrapporre le due, le due pagine E lo facciamo, allora intanto andiamo a chiudere i triangoli in questo modo, semplicemente così perché questo ci dà la finitura e ci crea un minimo di spessore che va benissimo visto che le pagine del libro sono molto sottili quindi facciamo proprio velocissimamente questo lavoro qui così ok e fatto questo andiamo a sovrapporre le nostre pagine e ad unirle con la colla volendo possiamo anche lasciare aperta questa parte per infilare per creare un'ulteriore tasca ma io in questo in questo in questo caso ho deciso di, ehm, di, di chiudere con la colla tutto tutta la mia tasca, quindi comincio a mettere un po' di colla qui, qui così, la larghezza la potete decidere voi perché potete farla più o meno stretta come preferite, io ho deciso di lasciarla così. E adesso vado a finire in questo modo metto ancora un po di colla e la chiudo questo è un passaggio molto veloce ed è solo un primo passaggio tanto dovremo poi andare ad inserire la carta scrap allora dunque prendiamo per fare, la base del, per fare la base della nostra tasca ho deciso di utilizzare questo che è un foglio del mio kit di velluto rosa dovrebbe essere in pizzi, nel kit di pizzi e centrini centrini e pizzi pregiati e vado a praticamente incollare la mia struttura che ho creato con i fogli di libro sul sul, sulla sua base chiaramente lasciando tutta la parte vuota per poter inserire quello che preferiamo per cui vado a mettere la colla così solo sul bordo in questo modo ok e vado ad incollarla volendo si potrebbe direttamente incollare, saltare questo passaggio e incollarla direttamente sulla pagina del gianca ma io preferisco fare questo passaggio perché mi rimane una tasca un po' più corposa perché le pagine del libro sono sempre troppo sottili invece in questo modo praticamente io ho il supporto del mio, della mia carta che ho stampato sul cartoncino da 200 grammi quindi ha una bella consistenza e mi diventa un'ottima base Ora non mi resta nient'altro che andare a tagliare la parte in eccedenza e lo faccio direttamente con la mia taglierina perché vedete che così è una cosa velocissima quindi via e poi andiamo anche a tagliare la parte in eccedenza sopra guardate che è un attimo, vedete che abbiamo creato la nostra tasca le pagine di libro e la mia carta rosa dopodiché non ci resta nient'altro che decorarla allora io per decorarla ho deciso di utilizzare questo pizzo di carta che fa parte del kit pizzi e centrini dove trovate sia la base che vedete il pizzo che si trova sulla stessa base che ho utilizzato per fare l'interno e pensavo di andarlo ad incollare in questo modo quindi, taglierei qui, posso anche tagliare direttamente qua, come fosse un pizzo vero proprio. Quindi, così, andiamo a tagliare in questo modo qua. Perfetto, e lo vado ad incollare qui, sul mio supporto, e vediamo un po' se mi piace... potrebbe anche essere un'idea metterne un altro qua oppure anche no direi di no lascio solo questo quindi lo vado ad incollare questo in questo caso ho utilizzato io ce l'avevo già stampato perché vi dico non ho avuto tempo di stampare ma è andata bene così perché questo pizzo questo qua l'ho praticamente stampato su una semplice carta da fotocopia quindi è stampato su una carta da 80 grammi che va giusto bene perché in questo caso mi rimane più morbido e non ho bisogno di spessore per cui va benissimo così quindi attacco il mio, il mio pizzo questa parte la giro dietro tanto non ci serve in questo modo qui così ok Ora, questo è un altro foglio del mio kit, vado a tagliare una striscia sottile, da mettere qui, quindi stiamo proprio parlando di una, di una cosa minima, vi Mi faccio il segno, vedete proprio senza tanto non... non non è importante che sia perfettissima tagliamo ancora il bordo così ok e ancora un pelino troppo devo toglierne ancora proprio un pezzettino perché mi va a coprire così perfetto non voglio che mi copra ok così ci siamo perfetto vado ad incollare ok incolliamo qui sul bordo perfetto mettiamo la colla fino al bordo qui tagliamo l'eccedenza così ok ora allora prendo il mio kit ovunque mm, li ho preparati vediamo un po' perché qui ho tutti i vari kit dei miei eccolo qua questo è il kit delle etichette quindi scegliamo qualche etichetta che possa andare bene diciamo ne mettiamo due quindi anche tre ce ne stanno sì possiamo metterne anche tre volendo no ne metto solo due ok così due etichettine magari le passiamo meglio con, con il distress così ok, risaltano un po' di più sia una che l'altra già che ci sono passo un po' di distress anche intorno a tutta la mia tasca perché l'effetto, lo sapete, chi mi segue mi piace da matti, quindi io lo passo praticamente dappertutto allora, andiamo ad incollare le etichettine una e due, quindi facciamo così ne mettiamo una qui ok E una qui. Queste etichette sono molto versatili. ne trovate nel kit ne trovate di tutte le dimensioni con varie, con varie frasi, grandi, piccole. Così potete veramente utilizzarle in tantissimi lavori. Dopodiché vado a preparare dei fiori. Quelli del kit dove ci sono tutti questi fiori da ritagliare nei vari colori che si prestano poi bene per, per varie tonalità, per fare varie cose, vi faccio vedere come, eh, come prepararli, che è una cosa veramente veloce, veloce, veloce, l'ho già fatta vedere in altri video, ma si fa talmente in fretta che io, come vi dicevo, non ho avuto il tempo di prepararle, quindi faccio che farlo adesso insieme a voi. Quindi, questi sono i fiori che ho già ritagliato, togliamo le foglioline, allora. praticamente vado a lavorare il mio fiore così in modo da renderlo concavo che è una cosa che si fa veramente in un attimo quindi lo faccio su tutti e tre i miei fiorellini di carta qua. anche questo, anche in questo caso per esempio il fiore l'ho stampato su della carta ehm, i 120 grammi quindi rimane comunque sottile, nel senso che si lavora facilmente, non, non, è un, non è un problema piegarlo un attimo, rimangono più sottili e sono più facili da... si, si lavorano veramente in un attimo ok? e adesso non mi resta nient'altro che, che andarli ad incollare uno sull'altro vedrete che in un attimo Comunque l'effetto tridimensionale è molto carino. Ci aiutiamo sempre con questo per, per incollarlo così. Ok. E poi vado subito così non me lo dimentico ad aggiungere uno di questi strass adesivi al centro così è praticamente già finito mi si incolla le dita vediamo se ce la faccio ok ce l'ho fatta perfetto e quindi voi vedete che il nostro fiorellino è pronto veramente in un attimo allora, pensavo di andare ad attaccare uno qui e poi ne possiamo mettere anche uno più piccolino qui di fianco. Quindi, velocissimamente, stessa cosa. Questo lo facciamo solo con due fiorellini perché in realtà sono quelli che avevo. Vi dico, non ho avuto neanche il tempo di ritagliare però anche due vedrete che comunque eh, l'effetto è carino quindi sono sufficienti vedete anche solo con due viene carino anche qui andiamo a mettere lo strass al centro così ok Perfetto, e andiamo a montare qua vicino. Ora prenderei anche le foglioline che ho ritagliato, sempre dallo stesso kit, che danno volume anche al fiore. E andiamo ad incollare il tutto. Ne ho persa una, no, l'ho ritrovata perfetto. Quindi queste qua io le metterei così. Allora, facciamo in questo modo. Incolliamo prima il fiore più grande. Direi qui. Il fiore più piccolo. Qui di fianco, così. Mettiamo vicini in modo che, che rimanga un po' di non da farlo troppo spesso perché sennò poi crea troppo volume ma così va bene e adesso andiamo ad attaccare le foglie mettiamo la colla solo sulla punta e le andiamo a bloccare così in questo modo qua, in modo che la parte finale rimanga un pochino sollevata che è più bella da più volume eccoci e poi ne mettiamo ancora qua sotto una messa storta sì, così mi piace di più e due ok Considerate che carta, quindi in un attimo si incolla tutto. Guardate l'effetto dei fiori. Che carini. Così. Quindi abbiamo creato la nostra tasca. In questo modo, vedete che... E all'interno metterei semplicemente... Questo è uno dei delle etichette aspettate che voglio chiudere la colla perché se no si secca eccoci allora passo un attimo il distress anche su questo così questa ripeto dicevo è una delle delle etichette del kit a frasi positive già fatta l'ho semplicemente ritagliata questa è fatta su carta un po più spessa da 200 grammi perché così volendo qua dietro si può anche incollare qualcosa e vado semplicemente a pinzare così del nastro, faccio proprio una pinzata perché mi piace l'idea di avere così, ecco, vedete, in questo modo. E la inseriamo all'interno del nostro della nostra taschina come avete visto è una cosa semplice semplice semplice però rimane carina per abbellire una pagina o di un junk o di, o di un album o di quello che, o di quello che preferite come vi avevo anticipato, il video di oggi è stato un video molto, molto semplice. Se avete piacere di, eh, di guardare i kit digitali con cui ho realizzato il tutto, guardate nell'info box perché vi lascerò il, il link al, al mio negozio dove li troverete tutti. E come dico sempre, se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E... E detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un abbraccio, ciao!